Beh, documentare vuol dire fornire prove sul, sul, sull'evidenza, sull'effettiva eh, dimensione dei, degli argomenti che, di, di, di cui ci si occupa. In realtà questo è un, un tema che eh, è molto importante ma anche molto trascurato dall'informazione dall oggi. Eh, cosa può fare un centro di documentazione? Probabilmente occuparsi dei mediatori, dei, dei mediatori della, della conoscenza e dell'informazione, nel senso di riuscire ad arrivare a... a alle fonti attraverso le quali i decisori in qualche modo orientano le loro scelte, eh, arrivare alle, alle fonti attraverso le quali l'informazione produce eh, la, la propria offerta al, al pubblico eh, più o meno largo, e fare in modo che gli operatori, in questo nel nostro caso gli operatori della salute, abbiano da una parte eh, le informazioni e dall'altro gli strumenti per fare una buona comunicazione degli argomenti eh, della promozione della salute. Mi sembra che siano un po' questi gli aspetti fondamentali. Penso che sia abbastanza illusorio pensare che un centro di documentazione possa trasformarsi in un'agenzia di informazione per il grande pubblico, però secondo me lavorando su quelli che sono appunto i mediatori di queste conoscenze qualche cosa può essere fatto. dinamico, fedele all'innovazione, collaborativo e collaborante.